buongiorno a tutti in questo nuovo video tutorial mostrò come realizzare questa canotta o top io preferisco chiamarlo top che ho deciso di chiamare sporti per quanto riguarda il filato questo video è in collaborazione con la merceria coleti e il suo sito eh, uncinitando con i filati che sapete se avete visto il video precedente che gestisco anche io in descrizione vi lascerò il link dello shop e anche il link che vi porteranno al mio stesso filato il filato che ho deciso di utilizzare è quello della eh, mistrico filati linea perlina special sapete che è uno dei filati che io adoro particolarmente della mistrico come filati estivi e um, vi ricordo che ogni gomitore da 100 grammi misura 340 metri ed è 100 micofibra ritorto io ho utilizzato due colori il colore canna da zucchero che è il colore 13 e il colore lilla che è il colore 15 in descrizione vi lascerò i link che vi portano direttamente al filato al colore che ho scelto io se volete questo colore altrimenti potete optare anche per gli altri colori presenti nel sito e poi magari farlo anche tutto di un colore invece di fare con Me, che ho optato per due colori. Per quanto riguarda la taglia, questa è una taglia S e io, lavorando con l'uncinetto numero 3, ho utilizzato due gomitoli del perlina, uno appunto color canna da zucchero, uno color lilla. Mi raccomando, se la volete più lunga, se volete eh, più larga e siete comunque taglia S, del canna da zucchero andate a comprare un altro gomitolo perché io l'ho utilizzato del tutto, mentre del lilla me ne è avanzato un po'. Qua, taglia M andate a comprare almeno tre gomitoli, eh, taglia L andate a comprare anche quattro o cinque gomitoli naturalmente gestendo un po il colore come li volete in base a come volete sviluppare la, la, la, il gioco colori quindi in quel caso dovete decidere di quanto è gomitoli di un colore e quanto è gomitoli di un altro colore come vi dicevo io ho lavorato con un certo il numero 3 e ehm, anche se vedete che il top mi Segue tantissimo le, eh, le forme come se io avessi fatto delle diminuzioni o degli aumenti. In realtà ho lavorato sempre col numero 3 e non ho fatto alcun tipo di aumento o di diminuzione. E la particolarità del filato perlino è proprio quello che è leggermente. Io ti definirei elastico ma non, diciamo che non è proprio il termine corretto, però ha la particolarità comunque di adattarsi benissimo alle forme Quindi non c'è bisogno appunto di andare a fare delle diminuzioni o degli aumenti se si ha uno fisico abbastanza filiforme e Invece nel caso voi avete molto più seno o molto più fianchi potete passare a lavorare invece del 3 col 3,5 In modo tale da avere la lavorazione più morbida ma senza fare alcun tipo di aumenti Per realizzare questo motivo che io trovo veramente sfizioso perché ha queste Strisce uh, compatte che si alterno messe a queste strisce forate, si vanno a ripetere sempre due giri. Io ogni quattro giri cambiavo poi il colore ripetendo un motivo con il colore lilla. Uh, una volta terminata la lavorazione, che si lavora sempre in tondo si passa a fare le spalline le spalline sono un, un, un po particolari almeno nel mio caso perché io avevo un numero di spalli di motivi da mettere di, da dividere dal davanti dal dietro infatti ne ho messi 4 avanti e 3 dietro ma questo mi è servito per avere le spalline qui larghe come le volevo con questo scollo questo decorte molto ampio che io trovo perfetto per l'estate ma dietro come potete vedere hanno invece l'effetto di andare verso l'interno un po come i reggiseni sportivi ed è per questo che ho deciso di dare al top proprio il termine sporti, perché mi ha ricordato un po' i leggi segni sportivi che hanno la caratteristica di andare verso l'interno nella parte dietro, ma se voi dividete comunque la parte avete dei numeri pari, dietro vi verranno normali come, come tutti i top, ma è sempre carino avere comunque uno scollo ampio anche dietro detto ciò, spero che anche questa lavorazione vi piaccia, che desiderate realizzarla e come sempre poi vi potete taggare o sulla mia pagina um, di Facebook, Uncentando con Elsa o sul gruppo La Libertà di Uncentando sferruzzare oppure potete taggarmi su instagram e adesso oltre a potermi taggare su elza faccio potete taggarmi anche su uh, uncinettando con uh, i filati perché vi uh, troverò anche lì quindi vi potrò andare a mettere i commenti anche in quella, in quella, in quella pagina instagram detto ciò noi ci vediamo al prossimo video tutorial per realizzare il nostro top io utilizzerò il filato della mistrico filati in linea perlina special dove in descrizione vi lascio il link al sito web di L uncinettando con i filati da cui poter acquistare il mio stesso colore e io utilizzerò il canna da zucchero e, e questo lilla che sono, eh, sono il numero 13 e il numero 15 allora iniziamo a lavorare con il canna da zucchero io provo a chiamarlo canna da zucchero ma molti mi hanno detto che in realtà è lilla ma a me piace chiamarlo canna da zucchero quindi rimane così allora, lavorerò con un centro numero 3. Io ho montato 168 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 24. Quindi, mi raccomando, chi deve andare a fare delle taglie più grandi, quindi M, ma anche se vuole una M più morbida e vuole aumentare di un motivo, tenga presente che bisogna andare ad aumentare appunto di 24 catenelle. Quindi, io dico direi di non esagerare troppo con gli aumenti eh, per una taglia M. Secondo me, due massimo tre motivi sono eh, abbastanza l secondo me anche 5 motivi vanno più in più vanno più che bene perché comunque abbiamo un metraggio di 24 catenelle che è un bel comunque un bel metraggio allora come vi ho detto io ho montato 168 catenelle possiamo andare a fare il nostro primo il nostro primo giro che consiste nel realizzare mi alzo con una catenella e rientro dentro la la stessa catenella di base e vado a fare una maglia bassa prendo il filo salto 2 catenelle entro nella terza e nella terza catenella vado a realizzare 5 maglie alte quindi una Rientro 2 Rientro 3 Rientro 4 Rientro 5 Salto 2 catenelle di base entro nella terza e vado a fare una maglia bassa prendo il filo salto 2 catenelle entro nella quinta e di nuovo vado a fare eh, scusate salto 2 catenelle entro nella terza e vado a fare 5 maglie alte quindi una e rientro 2 rientro 3 rientro 4 rientro 5 salto 2 catenelle entro nella terza e vado a fare una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 salto 5 catenelle di base 1 2 3 4 5 entro nella sesta e vado a fare una maglia bassa di nuovo 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 salto 5 catenelle entro nella sesta e ricomincio da capo quindi vado a fare una maglia bassa prendo il filo salto 2 catenelle entro nella terza e vado a fare 5 maglie alte quindi una due 3 4 5 salto 2 catenelle entro nella terza e realizzo una maglia bassa prendo il filo salto 2 catenelle entro nella terza e vado a fare 5 maglie alte quindi una 2 3 4 5 salto 2 catenelle entro nella terza e vado a fare una maglia bassa 5 catenelle quindi una 2 3 4 e 5 salto 5 catenelle entro nella sesta e realizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 salto 5 catenelle ricomincio da capo quindi facciamo un tiro insieme entro nella sesta e realizzo una maglia bassa prendo il filo salto 2 catenelle entro nella terza e realizzo 5 maglie alte quindi 1 2 3 4 5 Salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. Salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle. 1, 2, 3.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 Sto terminando il primo giro, ho fatto le 5 catenelle. Vado dove ho la maglia bassa iniziale. E vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, con delle maglie bassissime. Mi porto dove ho la terza maglia alta quindi vado a fare le maglie bassissime. E mi ritrovo dove ho la terza maglia alta. Mi alzo con una catenella, rientro dentro e faccio una maglia bassa prendo il filo vado dove ho la maglia bassa che mi separa i due gruppi di 5 maglie alte e vado a fare 5 maglie alte quindi entro dentro vado a fare una due 3 4 5 una maglia bassa dove ho la terza maglia alta e vado a fare 5 catenelle una 2 3 4 5 entro nella terza catenella del gruppo di 5 e vado a fare una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 vado nell'archetto successivo entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3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 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 5, e 5, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Quindi entro dove ho la terza delle mie 5 maglie alte, realizzo una maglia bassa. entro nella maglia bassa, realizzo 5 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5.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 4 5 ricomincio da capo devo fare questo per tutto il secondo giro sto terminando anche il secondo giro ho fatto le ultime 5 catenelle quindi entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima e adesso si ricomincia dal primo, quindi questi sono i due giri che andremo a realizzare. Vedete si creano andando a salire queste strisce di ventagli con le strisce di catenelle. Vi faccio rivedere solo un attimo come rifare il primo giro visto che abbiamo una base diversa rispetto a quella di prima. Io penso che ogni quattro o cioè, scusate ma ogni due motivi quindi ogni quattro giri andrò a cambiare colore e userò quindi appunto questo lilla. devo ancora un po' decidere eh, come giostrarmi l'alternanza la, dei due colori però nel frattempo vi faccio comunque vedere come rifare il primo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta e rientro dentro la maglia bassa e vado a fare tre 4 maglie alte quindi una due tre e 4 una maglia bassa dove ho la qui la terza della mia delle mie 5 maglie alte quindi entro nella terza e vado a fare una maglia bassa prendo il filo vado dove ho la maglia bassa e realizzo di nuovo 5 maglie alte quindi una due 3 4 e 5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 4 e 5 vado nell'archetto successivo entro nella terza catenella e realizzo una maglia bassa, prendo il filo e ricomincio da capo andando dove ho la maglia bassa e facendo le mie 5 maglie alte quindi una, due, tre, quattro e 5. E quindi ricomincio da capo. Quindi, come vi ho detto, questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere. Io poi vi farò sapere dopo quanti giri sono andata a cambiare colore, come ho cambiato il colore, e poi vi farò vedere come creare le spalline. Ho ripetuto i due giri per 27 volte e ogni quattro giri quindi quando ripetevo i due giri il, due, il motivo per due volte il terzo motivo sono andavo a farlo con il colore lilla per questo ho cambiato facendo quindi queste strisce quindi ripeto in totale io ho ripetuto i due giri per 27 volte cambiando il colore e facendo ogni quattro ogni due motivi un motivo quindi due giri col colore lilla a questo punto posso mettere i marcatori per mettere i marcatori io le strisce di ventagli e ne ho in totale 7 quindi dispari e ne ho messi 4 avanti 3 dietro mi raccomando se voi avete un numero pari qua vanno messi tipo 4 avanti 4 dietro e adesso andiamo a fare le nostre spalline allora visto che io dietro un motivo in meno le spalline dietro mi verranno più um, tipo vino ed è una cosa molto particolare molto sfiziosa un po' diversa dal solito perché io adesso continuerò a lavorare soltanto con il colore lilla andando a fare le mie spalline bambine quindi ho già messo i marcatori ho messo il primo marcatore dove ho la mia prima striscia di maglie in questa maniera di ventagli. scusate il marcatore l'ho messo subito dopo lavorerò quindi sulle due um, strisce più esterne per poter fare il mio marco le mie spalline e farò la stessa cosa anche dietro vedrete che l'effetto sarà ovviamente molto carino eh, la differenza tra l'avanti e il dietro comunque adesso vi faccio vedere come realizzare le spalline utilizzerò diciamo lo stesso motivo del um, eh, però non di tutto il mio lavoro ma soltanto lo stesso motivo che eh, ripete la striscia quindi mi avvicino con la telecamera e vi faccio vedere come e adesso devo andare a fare le mie 3 catenelle che sono mia prima maglia alta quindi una due tre e rientro dentro e vado a fare altre quattro maglie alte rientro dentro la maglia di base quindi una due tre quattro per un totale quindi di cinque maglie alte, una maglia alta all'interno della terza catenella, scusate, una maglia bassa all'interno della terza maglia alta e di nuovo prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e vado a realizzare 5 maglie alte quindi una rientro, 2 rientro, 3 rientro, 4 rientro, 5. Ho terminato così il mio primo giro mi giro con il lavoro vado a fare delle maglie bassissime fino a ritrovarmi dove ho la terza maglia alta e a questo punto mi alzo con una catenella rientro dentro e faccio una maglia bassa prendo il filo vado dove ho la maglia bassa e vado a realizzare le mie 5 maglie alte quindi una rientro due rientro tre rientro 4 rientro cinque una maglia bassa dove ho la terza maglia alta ho finito così anche il mio secondo giro e ricomincio da capo e di nuovo vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta rientro dentro altre quattro maglie alte quindi una due tre quattro una maglia bassa dove ho la quinta la terza maglia alta e di nuovo vado dove ho la maglia bassa e vado a realizzare le mie 5 maglie alte E ricomincio da capo quindi, questi sono i due giri che andremo a ripetere. Vedete, si formeranno queste mh, sorte di uh, onde ai lati che trovo molto carine, molto sfiziose per essere delle spalline. Io ripeterò questi due giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Come vi ho detto, poi farò la stessa cosa anche da questo lato e poi anche dietro, e le cuciremo all'altezza delle spalle. Ho ripetuto i due giri otto volte sia avanti che dietro creando appunto le spalline e vedete avanti abbiamo questo scollo molto largo mentre dietro lo scollo è più piccolo quindi le, diciamo che le bretelle vedete che le spalline vedete hanno un po questo effetto l'effetto di solito che si ha anche sui reggiseni su alcuni tipi di reggiseni e mi piaceva appunto l'effetto che dietro va a stringere mentre avanti lascia lo scollo bello largo rispetto invece a dietro che lo stringe quindi ripeto i due giri per otto volte sia avanti che dietro e poi sono andata a cucire con l'ago e il filo sempre lo stesso filo le due spalline quindi ho finito sempre il giro con solo il cil, le 5 maglie alte le due maglie basse che ho cucito tra di loro. Io non farò alcun tipo di bordino, mi piace la maglia così com'è quindi anche qua non vado a fare delle maglie basse ma volendo voi potete fare delle maglie basse e non vado neanche a rifinire perché le spalline perché vedete si è creato questo effetto onde che è veramente molto carino quindi possiamo dire... Ok, il nostro top è terminato.